Opportunità Opportunità Opportunità Ci sono persone che vivono ad aspettarla pensando che come per magia apparirà vestita la sposa chiedendoti la mano. L'opportunità è anche beffarda e spesso gioca brutti scherzi. Basti pensare all'intero mercato dei matrimoni che con la pandemia ha subito un contraccolpo tale da fermarsi del tutto portando i suoi strascichi fino ad oggi. Forse nuove misure per contenere il contagio e arginare corona Nel 2020 sono stati celebrati qualcosa come 87.000 matrimoni in meno. Pensavi di giocarti le tue opportunità non appena si sarebbero presentate, ma se non oh. dovessero farlo cosa farai? La realtà è diversa, amico mio. Questa volta è una nuova possibilità. Hermanos! Apple fade away! Il mercato dei matrimoni è solo uno tra tanti. È solo una goccia in un mare, un oceano con milioni di opportunità che esistono ogni giorno a portata di mano. Ma ciò che ti separa da queste opportunità sei tu. Devi essere completamente preparato a vederle e ad afferrarle con le unghie e con i denti. Ci sono. Fai la tua parte per coglierle. E tu sei pronto a cogliere le opportunità.